Buongiorno a tutti. Buonasera a tutti. Buongiorno. Sta dormendo. Sta dormendo. Buongiorno. È bello poter stare insieme la domenica. È bello poter stare juntos il domingo. Per condividere insieme, per leggere insieme, per studiare la parola. Per compartire um, e studiare la parola. Abbiamo bisogno di immergerci nella parola. nella parola. Vivere nella parola. Vivere la parola. Perché la parola è la vita. perché la parola è la vita. e quindi dobbiamo vivere mettendo in pratica la parola. Quando Pamela stava parlando prima degli attacchi nei pensieri, los los una delle cose che mi veniva in mente, una che veniva in la è che mm. spesso il diavolo ci attacca per fare in modo che noi non facciamo quello che dobbiamo fare. Che noi siamo salvati. Però grazie alla nostra vita, Pero a nostra vita Dio vuole toccare e salvare tantissime persone. Dio vuole toccare e salvare molta e quindi quello che lui cerca di fare, di colpire la nostra vita. Que lo que vida, per non farci fare quello che que dobbiamo fare. quello che dobbiamo fare. In modo che il frutto della nostra vita, lui lo ruba. Para que el fruto de vida. Ne parlavamo pure in settimana con alcuni uh, pastori. En la con e questo pastore diceva, io mi sento stanco. Que esos mi è passata la voglia di aiutare la gente mi è passata la gana di aiutare la gente perché la gente è così cattiva è così testarda perché la gente sta male e sta ca in capisola tu l'aiuti, fai tanto per queste persone tu l'aiutas e sei tanto per queste persone e all'improvviso se ne vanno ti parla male dietro le spalle pure e di repente se vanno e ti parla male per dietro io sono proprio stanco, non ce la faccio più io sto alto della gente, io non posso e io là mi rendevo conto come il diavolo lavora nella mente, di il diavolo nella mente delle persone per farci pensare che quello che noi facciamo è inutile e per farci pensare, ah va bene, ti stai stancando inutilmente mi è passato questo pensiero per la testa? questo per la testa? Ah, stai parlando di Gesù questa persona, stai parlando di Gesù questa persona. È inutile, ti stai stancando inutilmente. Ma stai parlando di Gesù a questa persona, perché ti stai stancando inutilmente. Però non è così. Però non è così. Perché anche se la gente non vede la fatica che facciamo. Perché se la gente non vede il lavoro che facciamo. Dio si lo vede. Dio si lo vede. E alla fine lui ci ricompenserà per la nostra fatica. E al final lui ci va a ricompensare per il nostro lavoro. leggere Apocalisse capitolo 2, dal versetto 1 al versetto 3. Leggiamo Apocalisse 2, de 1 a 3. Apocalisse è il libro più attuale attualmente nella Bibbia. Apocalisse è il libro più attuale nella Bibbia. <ride> Stiamo vivendo gli ultimi tempi. Stiamo negli ultimi tempi. Apocalisse 2, 1 a 3. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso El que tiene las siete estrellas en su diestra El cual anda en medio de los siete candeleros de oro Dice estas cosas Yo sé tus obras y tu, y tu trabajo y paciencia Y que tú no puedes sufrir los malos Y has probado a los que se dicen ser apóstoles Y no lo son Y los has hallado mentirosos Y has sufrido y has tenido paciencia Y has trabajado por mi nombre Y no has desfallecido ¿Cómo dice el versículo 3? En el castellano, muy lindo, como dice. Y has sufrido, has sufrido. Y has tenido paciencia. Paciencia. Y has trabajado por mi nombre. Y trabajado. Y no has desfallecido. Trabacado. ¿Saben qué significa esta palabra? Castigado. Significa trabacar. Trabajar. laborar En siciliano, trabajar. Muy similar el siciliano con el castellano. Significa che l'opera non la ha detto a Dio. Significa che l'opera non l'ha tutta Dio. Ma significa che una parte dell'opera la dobbiamo fare anche noi. Sì, la la parte tenemos hacerla nosotros. Se parte dell'opera dobbiamo noi. Se no non diceva nel vostro lavoro. Perché sennò non diceva del vostro lavoro. Dice cioè a voi statevi tranquilli, riposatevi. Cioè, cioè, os tra Io faccio tutto. Io faccio tutto. E voi così tranquilli sotto l'albero, la riposate. E voi stai riposando sotto l'albero. No, no, qua parla di fatica, di lavoro. E chi ora parla di lavoro. Di costanza. De di sopportare. De sopportar. Non sono parole belle, parole semplici. No Sono parole palabras semplici. Ma simples. parole che ci fanno capire, hacen entender che non so muchos en el camino se cansan. Porque dicen, dice nosotros hacemos tanto, pero al final nadie ve nada. Pero esto no es verdad. Porque questo non è vero. Dios lo ve. Un giorno c'era un grande artista che fu chiamato per decorare una catedral andavo un, un grande artista che fu chiamato per decorare una Cattedrale ed era un grande artista. E, era un gran artista e quindi iniziò a decorare, a decorare, a decorare e a decorare, a decorare, a decorare e arrivò ad un punto dove c'era una, un una trave e lui iniziò a decorare questa trave e decorarla e passarono tanti giorni lui era sempre vicino e, a questa trave decorata e passarono un giorno sempre stava lì in esa trave e ad un certo punto il suo allievo il suo discicolo gli disse maestro gli Dico, maestro però perché state lì a perdere tanto tempo con questa trave? Dice maestro, però perché siete lì perdendo tanto tempo con questa trave? Alla fine questa trave sarà coperta, nessuno mai la vedrà. Alla fine questa trave sarà coperta e nessuno la va a È inutile che voi state là a decorare una trave che nessuno vedrà mai. È inutile che state lì decorando una trave che nessuno va a e disse quest'artista. E dice l'artista. La gente non la vedrà. La gente non la vedrà. Però Dio sì la vedrà. Però Dio sì. E questo era Michelangelo Buonarrotti. E sarà Michelangelo Buonarotti. Non so se lo conoscete. Non so se lo conoscete. Michela, Michela, Michela. Michelangelo. Michelangelo a chi si chiama. A chi si chiama Michelangelo? La gente non lo vede. La gente non lo vede. Però Dio sì lo vede. Però Dio sì lo vede. E così è la nostra vita. E così è vita. Oggi viviamo in un tempo in cui siamo abituati a McDonald's, a Burger King, Kfc. Stiamo, eh, a KFC. Stiamo acostumbrati a al McDonald's al KFC, Dove tu vai 5 minuti subito pronto? Dove vai se 5 minuti già sta tutto listo. Poi non sai quello che ci mettono negli hamburger, se sono grattas, sbuccaraccia. Non se che... le pone gratas, o spuccaccia sull'hamburguesa? <ride> Perché la, la, il cibo veloce la è non è sinonimo di qualità. Non è Le cose buone hanno bisogno di tempo. Le cose buone, tempo. E lo sanno bene quelli che si mettono a fare i gnocchi a casa. E lo sanno mm -hmm. che si mettono i gnocchi in casa. No? Che non si fanno subito. Non so se o se fate la lasagna. lasagna. Mm -hmm. C'è bisogno di tanto lavoro. Si mm -hmm. mangia in 5 minuti. Si come in 5 minuti. No, no però per farla c'è una giornata però ti stare un dia haciendola o il pane o il pane o la pizza le cose buone hanno bisogno di tempo le cose buone hanno tempo e hanno bisogno di sforzo e di lavoro e necessitano sforzo e di lavoro a me piace molto la insamata di Mallorca mi piace molto la insamata perché è un dolce particolare. Perché è un dolce particolare. E un giorno un pastore che, che faceva questi dolci come lavoro mi spiegò come si faceva. E io un pastore che faceva questi dolci come lavoro mi spiegava come si facevano. E io sono rimasto così affascinato di tutto il lavoro che c'è dietro un dolce che sembra semplice. E mi rimasto molto affascinato tutto il trabajo che c'è dietro un dolce che parece molto semplice la cosa è che sembra un dolce semplice sembra un po' di spagna, sembra così perché sia un dolce semplice, un biscotto o algo così però il lavoro che c'è dietro stendi, fai però tutto il lavoro che hai dietro, di estenderlo de, con il questo. è un lavoro tremendo è un lavoro tremendo tu ti mangi in 5 minuti te la mangi perché poi è buona subito fai in 5 minuti te la comi <ride> perché sta buona però dietro c'è un grande lavoro che nessuno vede però è un lavoro molto grande che nessuno vede e quindi la lezione che Dio ci vuole dire questa mattina o sea, la di è la lezione che Dio ci vuole dire questa mattina è prima cosa che Lui vede ogni cosa. Lo es que él ve cada cosa. Quando tu lo studi in teologia teología, studi le caratteristiche di Dio vedi che Dio è onnipotente es que Lui può fare ogni cosa che può fare ogni cosa vedi che Dio è onnipresente Dio è presente in ogni posto che sta in in questo stesso istante, in istante. lui è presente sì. qui e sta insieme con noi sì. però allo stesso istante è presente a New York, York. è presente in Brasile in Brasil. è presente in Argentina. in Argentina Dio è presente in ogni parte per questo la Vergine Maria non può ascoltare le nostre preghiere la no perché la Vergine Maria non è presente in ogni posto quindi non puoi ascoltare le tue preghiere. Non puoi tue Ma Dio sì, perché Lui è presente in ogni posto. Però Él sì, perché sta in ogni posto. Anche nel tuo cuore. E, e può posto. ascoltare anche la preghiera che tu non esce neanche dalla tua bocca. E puoi ascoltare anche la che tu non sale neanche dalla tua bocca. Anche se Lui vuole che noi facciamo uscire dalla nostra bocca le nostre preghiere, anche se Él quiere che facciamo sa... salire le nostre orazioni dalla nostra bocca. Però la caratteristica più bella è che Dio è onnisciente, es que cioè lui vede okay. e conosce ogni cosa. Lui conosce quello che tu fai. Lui conosce quando ti alzi e preghi. Lui ha contato tutte le lacrime dei tuoi occhi, dice la Bibbia. La parola di conta tutte le lacrime dei tuoi occhi. Addirittura dice in Giovanni, quando parla di Gesù. Parla che c'erano le persone che lo seguivano. Allora de que che lo seguían. Pero dice que Però dice che Jesús no si fidava di ni nessuno di loro. No confiava in nessuno di ellos. Porque Gesù conosceva quello che c'era nei loro cuori. Perché sapeva quello che stava in Dio conosce ogni cosa. Dio conosce cosa. Lui sa la fatica. sa il trabajo. La sofferenza. el il dolore. Come molte volte per seguire Dio tuvimos dovuto rinunciare a rinunciare a cose che non erano buone. Non è semplice. No quando noi ci siamo convertiti abbiamo perso tutti gli amici. Quando noi ci siamo convertiti perdiamo tutti gli amici. Perché la gente dice, ah, voi siete diventati evangelici, sì, siete okay. diventati... Vi hanno fatto la della, del cervello. Perché voi siete evangeli o ci hanno lavato il cervello. <ride> abbiamo perso tutti gli amici. Abbiamo tutti gli amici. Però era per una decisione. Però era una decisione. Dio vede i sacrifici che tu fai quando prendi una decisione. ¿Ves cuáles estrategias que tú haces cuando tomas una decisión? Y bendice fai. lo que haces. Quindi facile servire il Signore. Muchos creen que es fácil servir a Dios. Molti pensano, va bene, Dio mi ha chiamato, Dio farà ogni cosa. Muchos creen, bueno, Dios me llamó, Dios hará cada cosa. Andiamo alle nazioni. Vamos a las naciones. E poi la primera cosa Paris, Paris, Paris. Il mondo Paris. Non no è facile, non è facile. C'è un lavoro dietro. trabajo detrás c'è bisogno di alzarsi le maniche e vedere quello che si deve fare, di lavorare. Hai che levantarsi le maniche e vedere quello che dobbiamo scrivere. Non è semplice. Non è semplice. E qui sappiamo cosa significa lavorare duro. E qui sappiamo lo che significa lavorare duro. Ho fatto l'elenco. Ho fatto un elenco. Ah, io sono una lista. Qui sappiamo che significa alzarsi la mattina presto per pregare ed intercedere. E qui sappiamo lo che significa levantarsi la mattina temprano per orare e intercedere. Io vedo i messaggi alle 2, alle 3, alle 4, alle 7, tutta la giornata. Io lo so che alle 2, alle 3, alle 4, alle 7, tutto il dia. L'intercessione. La intercessione. È un lavoro. È un trabajo. Sarebbe meglio rimanere nel letto a dormire. Sarebbe meglio che dormiendo. Adesso viene il freddo, si sta bene nelle coperte. Ora viene il freddo, si sta bene la sabata. Però c'è bisogno di intercedere. Però anche intercedere. È un lavoro. È un lavoro. Qualcuno lo deve fare. Alguien deve farlo. Perché Dio risponde alle preghiere. Perché Dio risponde alle assorazioni. Ma ci vuole qualcuno che prega. Però deve avere anche in che ora. C'è tanto lavoro. E tanto lavoro. Preparare la predicazione. Preparare la predicazione. Non è semplice. Non è facile. Qualcuno in settimana mi diceva. Al nella settimana mi diceva. Però Apostolo, tu come fai? Però Apostolo, tu come fai? Apri la Bibbia e quello che esce predichi. Apri la parola e quello che sale e O mm -hmm. ti prepari. O ti prepari. E a saperlo tutta la preparazione che ci vuole. Sabe, la la che serve. Sulle ginocchia per cercare la parola di Dio. Tutti i giorni. E quando ricevi una parola, svilupparla. E quando ricevi una parola Scriverla. Scriverla. Andare a Scriverla. vedere il greco per vedere veramente che cosa significa quella parola. In lo che significa parola. Mica è facile. No, è facile. C'è un lavoro dietro. E un poi oh, c'è pure chi apre la Bibbia e predica normale. E cambiare la gente che apre la Bibbia e le predica normale. Però se tu vuoi fare le cose buone c'è da lavorare. Però se vuoi fare bene le cose c'è da lavorare. Un matrimonio non si fa improvvisato. Un matrimonio non si è Bisogna prepararsi. prepararsi. C'è tanto da lavorare. C'è molto da lavorare. Ministrare un padrone di sanità. Ministrare un padrone di sanità. È mica facile. Ma no è facile. Combattere contro no. i demoni. Pellare con i Combattere contro la, gente, contro la depressione della gente. Rompere i legami. Organizzare, organizzare le riunioni in casa. Sacrificare il tempo. Sacrificare i propri figli, la propria famiglia. Sacrificare il tempo, i la famiglia. Io lo so, abbiamo iniziato i gruppi caffè. E, lo so con los caffè. e mica è facile, io lo so bene. No Tenere la costanza. Ser constante. Se piove, se non piove, se, dieve, se, non se i figli stanno con la febbre o non stanno con la febbre, se Gesù tiene febbre o no, tengo lo sogno, lo... Lo se hanno <coughs> il sogno o non sogno. se hanno il sogno o no, c'è lavoro da fare per organizzare le evangelizzazioni, e, per le evangelizzazioni. e mica è facile. è facile, buttare la rete, porta lavoro, e c'è la rete che va a lavoro, Piove o non piove? Che gioveva o no? I bambini con la febbre senza febbre. I bambini con fiebre o senza fiebre. Col passeggino senza passeggino. Con il uh, carrito senza rito. Prendendo con... l'autobus o camminando a piedi. Con il bus o a piedi. Mica e... è facile. Non è facile. Organizzare e portare avanti il mentorato. Eh mica è facile. Organizzare e givare adelante il mentorato Prepararsi la lezione. Prepararsi alla lezione. Studiarla. E studiarla. Spiegarla. E spiegarla. Correggere i compiti, deberes, registrare, gravar, mettere tutta la registrazione su internet, tomar, tomar la internet e il materiale che deve essere tradotto, aggiustare il materiale, cambiare il materiale, perfezionare il materiale. Perfezionare il materiale. Il materiale. C'è un lavoro dietro che è mostruoso. Hai un che è enorme. E non è una solo classe. solo una classe. Il martedì, il mercoledì, il venerdì. Marti, mercoledì, viernes. Organizzare la decorazione del locale quando abbiamo un evento. Organizzare la decorazione quando abbiamo un evento. Mica è facile. Non è facile. È bello quando siamo venuti domenica scorsa con l'anniversario che era tutto decorato. E sino venendo, passato che sta a la decorazione. Però non si è fatto da solo. non si è fatto solo. Ci sono persone che sono venute qua la mattina per decorare. c'è gente che che vino la mattina per decorare. qualcuno mi ha detto non ce la faccio più a riempire i globbi. Ai mio io non puedo inchare globos. Tante di globbi che uno ha fa. fatto. Tanto di globos che siamo. o preparare la tavola per la Santa Cena. Ho preparato la messa per la Santa Cena. C'è lavoro da fare. È lavoro da fare non è semplice, non è, facile. Non è, automatico. è automatico, ci vuole chi spinge dietro la baracca. Hay quien, uh, da, a quien e questo non è solo unzione, no non, non è solo la fa Dio, fa Dio, fa tutto. Non è, non è solo Dios no, no, Dio manda i pesci, però tu devi buttare la rete il buttare la rete è pesante e quando tiri la rete su è pesante e quando agarrare la rete è pesante considerate che quando Gesù mandò 263 grossi pesci immaginate quando Gesù mandò 263 peces grandi loro con la rete non, le pote, non ce la facevano a tirarlo con la rete non podiano agarrarlo Le barche si affondavano Le uh, stavano indiendo. e hanno dovuto sudare per tirare su quei pesci tuvieron che sudare per agarrar i pesci i pesci li aveva mandati di Dio. Los los Dios. Ma loro ci dovevano mettere al lavoro. il lavoro. Non è che i pesci si misero a saltare sulla spiaggia. Es que los en la playa, tipo cartone animato. Mm -hmm. diríamos, Tutti quanti in fila. Entonces, fila. Siamo qua, prendeteci. No, no, no. non hanno dovuto tirare la rete. e tirare la rete su. E subirla. Fratelli, sorelle, Non è automatico. Hermanos, ci vuole lavoro. Se necessita, se necessita e dobbiamo lavorare. E que Perché come abbiamo detto pure in Proverbi mm -hmm. prima, mentre stavamo pregando. pregando. Ogni lavoro porta frutto. Cada trabajo frutto. Ogni lavoro porta frutto. Cada frutto. E mm -hmm. se anche Dio non vede tutto quello che. cioè se anche la gente non vede tutto quello che fai. Mm -hmm. Dio sì lo vede. Dio si lo vede. Ebrei capitolo 6, verso 10 en Hebreos capítulo 6 versículo 10... o oh, es muy bonito este versículo. Es muy bonito el versículo. Escribenlo de alguna parte... Atáquelo a la parte de frigorifero... o en cualquier punto de casa... o en, en cualquier sitio de la casa... porque esto les motivará a hacer más. Porque se va a motivar a hacer más... Hebreos 6.10. Y dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre. Habiendo asistido y asistiendo a uno de los santos. Dios no es injusto. Dios no es injusto. Dios no se divierte la obra nuestra para olvidar nuestra obra. No es que Dios no se divierte la sua obra. Es que no su obra. No, no, no se divierte la nuestra. Dios no se olvida la nuestra. Y el sacrificio que hacemos por servir a los santos. El sacrificio que hacemos para servir a los santos. Y aunque el hombre no vede, aunque el hombre no lo vea, Dios sí ve. Dios lo ve. Ed è importante che noi oggi esaminiamo il, frutto della nostra vita. È importante che esaminiamo il frutto della nostra vita. Che cosa stiamo portando con la nostra vita? Che stiamo llevando con la nostra vita. Perché potremmo essere ingannati dal nemico: ingannati e il nemico potrebbe rubare il nostro frutto. Il il nostro frutto. Quindi, perché è, frutto <coughs> perché è importante analizzare il frutto della nostra vita? Tre motivi. Tre ragioni. Lucas capítulo 6 verso 44 y 45 en Lucas capítulo 6 versículo 24 y 45. 44 y 45 Lucas capítulo 6 44 y 45 Porque cada árbol por su fruto es conocido Que no coge nivos de los espinos Ni vendimian uvas de las zarzas El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien Y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal Porque de la abundancia del corazón habla su boca come possiamo sapere se veramente siamo in Dio? Come saber si in Dios? Guarda il frutto nella tua vita. Mira, il in tu vida. La settimana scorsa la pastora mi diceva una cosa. La settimana passata la pastora mi algo Ah, ho letto una frase di questo pastore eh, che ha scritto una cosa strana. Ho bueno, la frase di questo pastore che scrive algo raro. E stavo chiedendo, ma non è che ci ha ragione, forse. Stavo preguntando, però ha ragione. E io le dissi una cosa. E io le dico algo È molto semplice. Molto semplice. Guarda il frutto della vita di questo pastore. Era il frutto della vita di questo pastore. Sta dando un frutto santo o uno scandalo enorme nella sua vita? sta dando un frutto santo o uno scandalo nella sua vita. E la risposta era uno scandalo. E era uno scandalo, un scandalo, un scandalo. Perché aveva lasciato la moglie per una ragazzina? Perché aveva lasciato la sposa per una chica. Come tendo adulterio? Come tendo adulterio? E così continua a predicare. E predicando. Che frutto può avere nella vita questa persona? Che persona? La pianta la giudichi dai frutti. La se juzga por los E dimmi che opere stai facendo. E E io ti dirò di chi sei figlio. Di Quindi se le tue opere sono pregare, evangelizzare, insegnare, predicare. Se le tue opere sono orare, anglisare, predicare. Allora la pianta è quella corretta, è sana. La es la correcta, y está sana Se invece la tua opera è Cismeare, parlare male degli altri de los demás, Criticare i pastori che fanno il loro lavoro los que trabajan, eh, Fumare fumar, Rubare, fumar, rubare provar, Commettere adulterio, adulterio. Che, che pianta c'è? Che pianta hai? Se il tuo frutto è vedere pornografia Otto frutto è cercare un fidanzato. Otto frutto è un Al principe azzurro sul cavallo bianco. Il principe azzurro. E il cavallo bianco. <ride> con coce, con coce bianco. Tutte le donne aspettano il principe azzurro sul cavallo bianco. E alla fine si sposano a Shrek col burro. Si casano a con la visita. Col monopatine <ride> Qual è il frutto della vita? Qual è il frutto della vita? Sì, veramente ci sono delle persone che quello cercano nel Signore. Veramente gente che solo usa nel Signore. Una sorella una volta mi disse. No, io vado in quella chiesa. Ma io in Perché lì c'è una ragazza che mi piace. Perché hai una ragazza che mi usa non perché si predica la parola di Dio non perché si predica la parola di Dio no? non perché Dio mi ha mandato in quella chiesa non perché, mandone, non perché la chiesa più vicina a casa è comodo No, perché la chiesa più a casa no vado in quella chiesa Buona, sei perché c'è una ragazza che mi piace che stai cercando? Che stai qual è il frutto della tua vita? è il frutto della tua vita Cercate prima il regno di Dio? Di e tutti gli altri principi azzurri vi saranno dati in aggiunta. E tutti i principi saranno agnaditi. <risa> <risa> Però per uno è sufficiente. Uno, chiaro, uno solo. Non master uno. Cercate prima il regno di Dio. Di e tutte le altre cose vi saranno date in sopraggiunta. E tutto il nostro saranno agnadito. Qual è il frutto che c'è nella tua vita? Qual è il frutto nella tua vita? Perché è importante analizzare il nostro frutto? perché è importante analizzare il nostro frutto perché portare frutto ci preserva dal mal no sempre in Luca capítulo 6 capítulo 6 dal versetto 46, 46 al 49 continua el discurso. Uh, sigue il discurso Sì, <coughs> il discurso Lucas 6, 46 e 49 a ah, 49 perché mi chiamo señor, Signore, Signore e nascere lo che dico tutto aquel che viene a me e oye le mie parole e Y las hace, os enseñaré a quien es semejante. Semejante es el hombre que edificó una casa, el cual cavó y ahondó, y pasó, puso el fundamento sobre la peña. Y cuando vi una avenida, el río dio con impetu en aquella casa, no la pudo menear, porque estaba fundada sobre la peña. Mas el que oyó y lo hizo, semejante al hombre, el que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, el cual el río dio con impetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Quello che mi colpisce di questi versetti que mi è che Gesù dice chi mette in pratica la parola es, es que dice, pone in pratica la palabra, cioè chi fa la volontà di Dio volontà Dios, chi fa le opere io lo Paragono ad un uomo che ha fatto la casa sulla roccia. Paraguay si parece a un uomo che fondò sulla casa sulla roccia. Quindi è arrivata l'acqua ma la casa non è crollata. Quindi Gesù ti sta dicendo in questi versetti. Però Gesù, però Gesù dice nei versicoli. Che quando tu metti in pratica, la parola, quando in pratica la parola, praticamente ti stai preservando dagli attacchi. Ti stai preservando, ti stai protettendo dagli attacchi. Quindi tu più metti in pratica la parola, più ti presenti dagli attacchi del nemico. Ma se proteggi attacchi del nemico. Ah è pastore, perché io sono in mezzo a tanti attacchi e tanti attacchi e tanti attacchi. E attacchi, molti attacchi. Però stai metti in pratica la parola. Però sta mettendo in pratica la parola. Quali sono le tue opere? Dove sta il tuo frutto? Perché se non metti in pratica la parola, la tua casa è sulla sabbia. La dice così. Dice. Quindi mettere in pratica la parola Así, pratica la palabra, Attivarci mh. per il regno. regno fare l'opera di Dio. Obra de Dios, ci preserva dal nemico. il E il terzo motivo per cui dobbiamo analizzare le nostre opere. È la più bella. La e perché portare frutto aumenta la nostra ricompensa è perché portare frutto aumenta la nostra ricompensa aumenta la nostra ricompensa aumenta la nostra ricompensa dillo insieme a me, ricompensa allora, dillo conmigo, ricompensa ricompensa Apocalisse, capitolo 22, verso 12 Apocalisse 22, 12 mm. e è qui, io vengo presto e mi galardon conmigo per ricompensare ad ognuno secondo le sue opere cioè la salvezza è per tutti ed è gratuito, Gesù è morto sulla croce ma c'è una ricompensa che ci aspetta in cielo questa ricompensa non sarà per tutti ma sarà in base alle opere che noi compiamo qui su questa terra quindi Gesù è morto per la nostra salvezza e poi in cielo ha creato tanti premi tante corone Paolo dice lavorate per poter raggiungere i premi più alti avete mai visto i podi avete visto quando ci sono arrivati all'unieti quando hai competizione, delle olimpiadi? C'è il terzo posto. È il terzo sito. Il secondo. Il primo. il primo. Io non riesco a fare un podio, ma. Non puoi essere un podio? Però... Sì, sí. allora. sali. Quindi c'è chi si mette qua. A si pone e c'è la maggiore ricompensa. E è la maggiore ricompensa. La chi si mette qua? chi si pone qui. È la ricompensa un po' più... Alta. Chi a sta qua? Un po' meno, però chi si pone lì È la ricompensa più brutta. È mm. la mascheretta e poi c'è chi sta proprio a terra e, chi sta al e solamente guarda quelli che stanno lì prendendo il premio e solo mira a che stanno lì prendendo il premio decidi oggi dove vuoi essere e dove perché, perché sei salvo perché gloria a Dio a ma c'è la, la ricompensa una grande ricompensa in cielo, la ricompensa cielo. e la bella notizia qual, è? E la buona notizia qual è? è che quella ricompensa sarà per sempre una medaglia di oro alle Olimpiadi? Una oro è una grande ricompensa sulla terra. È una ricompensa terra. Però finirà quando tu morirai. Però va a quando Ma la ricompensa in cielo, una ricompensa cielo. sarà una ricompensa per l'eternità. Sarà una ricompensa per l'eternità. Quindi lavora per la tua ricompensa in cielo. Amen. Abbiamo una grande ricompensa Se gran hai lavorato hai sudato, ha sudato Hai sacrificato il tuo, tempo, il tuo tempo Hai sacrificato le tue finanze Hai sacrificato la tua famiglia, la famiglia. Preparati perché c'è un grande premio preparato in cielo, Preparati perché è un gran premio cielo. Viene, la Viene la ricompensa Quanto era bella quella canzone? Che unica la canzone Viene yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. yeah, yeah, yeah, la ricompensa Arriva la ricompensa la perché tutto quello che noi seminiamo e tutto che porterà frutto. frutto arriverà la nostra ricompensa. La ricompensa sì, forse gli uomini sulla terra non lo vedranno, se lo so, se tiro, non lo vedranno. ma Dio e nel cielo eh, si lo vedrà. Cielo, lo vedrà e nel cielo lui sta, sta preparando la ricompensa se invece non stai all'opera del Signore si allora eh, mettiti all'opera questo ti salvaguarderà questo ti proteggerà questo ti creerà intorno tutta una difesa, costruirà la tua casa sulla roccia. Darà che tu casa la ti identificherà come figlio di Dio. Ti va di e ti darà il premio che noi stiamo aspettando. E, ti darà il premio che stiamo e guarda come dice Matteo 6 dal 19 al 21. E guarda come dice Matteo 6 dal 19 al 21. È molto bello fare investimenti. È molto bello invertire. Prepararsi per il nostro futuro. Per un futuro. Lo insegniamo anche in alcune lezioni del mentorato. In alcune, in, in alcune classi del insegniamo. Però il miglior investimento della nostra vita, della uh, nostra vita, è questo. <coughs> Matteo 6, 19-21. Non sai tesoros sulla terra, dove la polilla e lo ring corrompono, e dove i ladronas mirano e hurtano. Mas hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la orina corrompe, y donde ladrones no miran ni ultra, porque donde estuviera vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Fadevi tesoros en el cielo. hacer tesoros en cielo. ¿Y cómo se fanno tesoros en el cielo? E come si hacen tesoros en cielo? Trabajando. Lavorando aquí, en la tierra. Trabajando la tierra. Lavorando para su regno aquí. Trabajando il su regno aquí. Yo quiero la ricompensa. Quiero la recompensa. Que no me ha de una piccola. No con una Voglio una ricompensa grande. Una grande. Non mi importa se la gente lo vedrà o non lo vedrà. Non mi importa se la gente lo vedrà o no. Non mi importa se la gente lo apprezzerà o non lo apprezzerà. Non importa se la gente lo apprezza o no. Non mi importa se la gente parlerà bene o parlerà male. Non mi importa se la gente parlerà bene o male. Sempre troverete chi parla bene e chi parla male. Sempre avrà gente che parlarà bene o male. No, no, no, a me mi importa la ricompensa. A me mi importa la ricompensa. Guarda la persona a a te la gente, la persona a tu e dici c'è una ricompensa che ti sta aspettando. Una ricompensa che c'è una ricompensa che ti sta aspettando. Hai una ricompensa che ti sta aspettando. Mano alla ora. Il lavoro è tanto. Il mucho. Gli operai e gli orari. E quindi là ci sarà maggiore ricompensa per quelli che lo fanno. Sapete quando la gente dà i benefit? Es cuando las empresas dan los beneficios. Ah, cuando arriva un cierto fatturato, allora te diamo un premio. Cuando llega esa cierta facturación, te damos un premio. Y entonces, hay poca gente que raggiunge ese premio. Y poca gente que, lo, que llega ahí. Y cuando hay poca gente, dan un premio aún más alto. Y cuando hay poca gente, dan un premio aún más alto. Los operarios son pochi. Los obreros son pocos. Diventamos operarios. Volvemos a los Mano all'opera la obra Mano a la obra de Dios. El trabajo es tanto e il premio sarà incredibile il premio è incredibile io voglio quel premio io premio. tu lo vuoi questo premio? lo chiedo se non lo vuoi mi prendo il tuo, tranquillo se non lo chiedo mi prendo il tuo ah, è gente, certo. non lo voglio il premio ma è molto gente che io non lo chiedo vabbè, se io metto da parte me lo prendo io quando sono io. io lo voglio Io lo voglio. allora dobbiamo avere un momento per alzarci, per pregare un momento per andare Voglio salutare anche mia suicera che ci sta guardando. Se mi interessa la mia suicera che mi sta vedendo. Sempre faccio il battito sui social. Sempre che uscite sui social. Però a me è una suicera speciale. E tengo una suicera speciale. Io mi vedo